E bella a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Winter e siamo tornati a Gino con un nuovo video, non ho tutto, non ho niente Oggi vi mostrerò un breve tutorial su Photoshop Su come realizzare questa immagine qua, credo che l'avete già vista dal mio Instagram Ricordatevi di passare su Instagram il link in descrizione E come vedete sta esplorando qua Allora, in questo tutorial vi mostrerò come creare questa immagine Logicamente io vi consiglio di usare una tavoletta grafica Se non ce l'avete si può usare anche tranquillamente il mouse del pc Basta che abbiate una buona mano, è molto leggera. Ora poi vi lascerò il link in descrizione di tutti i pennelli che ho usato e anche l'immagine per scaricarla e usarla come sfondo. Bando alle ciance e vai con il video. Ok ragazzi, arrivati su Photoshop io vi consiglio di fare un file di 1920x1080 che è la schermata classica dei schemi full HD. Allora, arrivati qua, io di solito mi faccio prima un modello bianco con la matita su carpa come se fosse proprio su carpa allora prendiamo la matita io ora sto con la regoletta carpa però dovete tranquillamente usare il masco come detto prima lo ritrovo più comodo per la regoletta grafica perché comunque c'è maggiore manualità ora seleziono il pennello dato che è una matita io direi pennelli predefiniti nero 5 cinque di carpa allora questo sarà tipo il risultato finale di come ne avevo fatto io la volta scorsa ora riproverò a rifarlo allora si inizia subito da un livello bianco e tracciamo i bordi con la matita potete usare anche il pennello tranquillamente però fatti così e ci la prima cosa no, poi continuate Non, non, non importa se siete precisi oppure no l'importante è che fate una cosa da così qualche linea ogni tanto ripete ogni formare il progetto ricordatevi solo di mettere una avanti una dietro una avanti e una dietro poi ok mi dire che così può andare bene ora mi unisco questi due livelli prendo CTRL e ho uniti, mi creo un nuovo livello e inizio a lavorare col laso. Vi consiglio di usare il laso normale, così avete una maggiore percezione pure degli spazi. Dando il laso, ci affai i contorni poi vado sul colore che voglio direi finiti Due del genere, circa, sul griggino, quindi, questo. Facciamo un attimo. 10 può stare. Allora, poi, deseleziono, CTRL-D, e faccio la stessa cosa per tutti gli altri livelli, creando sempre un nuovo livello. Ok, una volta che avete fatto tutto, il risultato sarà circa così. Come vedete comunque già sta prendendo forma rispetto a questo. Vedete? Comunque ho usato delle sfumature, qui ora ho aggiunto anche col caption, però piano piano vi farò vedere. Allora, io direi di iniziare a creare il cielo facendo un nuovo livello, prendo lo strumento sfumatura. E eh, così va bene, e così come vedete già ho creato lo sfondo. Ora, passando avanti, iniziamo a creare gli alberi, partendo dal primo livello. Creiamo, creiamo un nuovo livello, lo posizioniamo sotto, poi col pennello selezioniamo i pennelli ad albero che trovate il link in descrizione. In descrizione vi lascerò il link per quest caricare questo tipo di pennelli. Come vedete comunque sono degli alberi stilizzati. Allora, partendo dal primo livello, da qui premiamo Alt e selezioniamo il colore. Poi diminuiamo la dimensione del pennello e direi che così va bene. Iniziamo a fare qualche alberello così ogni tanto. Questo processo lo ripetete con le colline, con vari tipi di pennello. Io direi che di usare anche questo. Ricordate sempre di giocare un po' con le dimensioni e anche con l'effetto che date, come vedete qui comunque si sta iniziando a sentire se ne fate uno più alto sembrerà che è più vicino, se invece lo fate un po' più in basso sembrerà che è più lontano, tutto sta nella prospettiva, fate così ogni tanto cambiate il pennello pure per dare un po' di movimento aumentate e diminuire le dimensioni a basso piacimento e fate così Ok ragazzi, una volta che abbiamo qui tutti gli alberi, come vedete, sono veramente tanti Ora è il caso di aggiungere qui questa sorta di mio fiorino. Per farlo, basterà creare un nuovo livello e il pennello, mettere uno classico io direi Quella punta rotondata, non mi faccio vedere il Questo qua, sfumato Allora, aumentiamo un po' di inizio nel pennello E fate la stessa cosa per tutti gli altri livelli Ok ragazzi, una volta fatto tutto, come vedete comunque sta iniziando a prendere forma. Allora, una cosa che ho notato è che non mi piace tanto questa sfumatura, quindi tirai di riparo. Avanciando allora, direttamente. Creiamo un livello di sfumatura. E questo. Però lo modifico un po'. Questo io. Questo io. Questo io. Questo, questo io. Non c'è niente meglio Perfetto Ok così abbiamo pure lo il... spam Io per comodità mi unisco tutti questi livelli Che Sono molti Cioè, da questo faccio un gruppo questo lo possiamo anche togli questo è il deck quindi lo lascio rosso poi da qui come vedete ci sta netta differenza io direi di aggiungere prima la luna e poi faccio vedere come aggiungere stelle per fare la luna usate un pennello di questo tipo mettete prima eh, la durezza al 100% dai, amici, qua, qua, e così e già ci avete la prima forma della lima da qui poi prendetevi altri pennelli sempre con la stessa dimensione durezza 0 fate ok aumentate un po' la grandezza amici, sì, per dargli il bagliore il, lo rifate un paio di volte diversi colori qui poi fate luce soffusa lo stesso anche qua e avete già un, un bagliore di luna da qui poi prendete questo livello create un nuovo livello lo portate sopra Tenendo per tenuto CTRL e cliccate su un mascherino di livello, avrete qua, usate, io direi vi, consig vi consiglio dei pennelli particolari, come oh, questo, oh, non mi ricordo quali pennelli ho per usato, però devono essere qualcosa che assimili ai gradati, quindi prendete un colorino così, quasi cianuro, e ingrandite il pennello. Iniziate a picchiettare così un po' sulla luna, sul nuovo livello che avete creato. Applicate la stessa cosa con diversi pennelli. Cercate di sfruttare maggiormente i colori. Io vi consiglio di sfruttare più colori possibili per avere margine di ombre che simulino i graderi ok potrebbe andare bene da qui poi è il turno delle stelle quindi create un nuovo livello pennello bianco selezionate il livello per le stelle il pennello per le stelle sempre il link in descrizione se mi sbaglierà questo si sì. metterò questo pennello in descrizione così lo potete usare anche voi e, e fatemi sapere se vi interessa avere un tutorial su come installare i vari pennelli per photoshop fate così un po' sul cielo allora ricordatevi di cambiare pure il pennello ogni tanto proprio per simulare la differenza tra per i esteri perché non sono tutte uguali aumentate la dimensione diminuitela aumentate pure un po' la sfocatura cercate di regolarvi voi poi picchiettate ogni tanto per la simulazione del cielo stellato allora alla fine il risultato sarà in cerca questo ora l'unica cosa che mi manca è dai vividezza vividezza intesa come la tonalità dei colori come vedete qui comunque c'è stata una netta differenza perché qui mi sono creato delle varie cc le, le color correction allora per farle io direi prima di tutto gestiamo questi livelli quindi da qua questo quanti cc qui crea un nuovo livello vado su questo qua che è per tutte le varie cose Iniziamo dalle curve. Da qui abbasso un po' le curve e resistemo. E come vedete, già solo con questa cosa ha cambiato totalmente aspetto il nostro lavoro. Poi continuando io direi di aumentare il contrasto e diminuire la luminosità. Ok. Poi io direi di mettere di giustare un po' l'esposizione. un'altra cosa che mi conviene aggiungere è di sicuro una sfumatura per dargli un effetto maggiore, quindi direi questa okay. e la metto su luce soffusa luce soffusa, con l'opacità del 50% e però la faccio in basso sotto le pulve ok perfetto e da qui aggiungo pure un'ultima cosa, consultazione colore e così avete fatto un bello sfondo da qui poi io direi di salvarlo, facciamo salva con noi mettiamo che ne so Not the Landscape uno lo esportiamo in png quindi per fare esportazione rapida come png salva e il nostro lavoro è finito qua quindi noi lo potremo tranquillamente vedere così come è. bene ragazzi il video si conclude qui spero che vi possa essere stato utile questo tutorial su photoshop e fatemi sapere nei commenti se vi interesserebbero altri tutorial del genere in più ricordate che sotto in descrizione trovate il link per i vari pennelli per la pagina Instagram, se ancora non la seguite ricordatevi che la vedete sempre qui a fianco, sotto in descrizione ci dovete passare perché io ogni tanto carico i miei lavori e faccio dei sondaggi. Soprattutto ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non avete già fatto, passate sulle varie pagine social, Facebook, Instagram, sempre sotto in descrizione. E vi ricordo se il video vi è piaciuto commentate, condividetelo con tutti i vostri amici e soprattutto fatemi sapere con un commentino cosa vi potrebbe interessare nel prossimo video. Da qui è tutto per oggi, bella per me, bella per voi, bella per tutti Ciao e al prossimo video, bella ragazzi